Ci no, Siamo iniziati al Comune di Vitri io già ero a stesso poi adesso con il ruolo di sindaco ovviamente cambia un pochino tutto però eh, le emozioni sono state forti in questi giorni perché poi è stata una campagna elettorale abbastanza eh, forte ma anche eh, corretta devo dire noi abbiamo portato avanti dei dei programmi i cittadini vitrisi hanno premiato la nostra serietà, la nostra concretezza. Nel nostro programma ovviamente abbiamo dei punti fondamentali che sono di avvicinare i cittadini alla vita amministrativa e quindi creeremo fin da subito alcune consulte e cercheremo di fare un bilancio quanto più possibile partecipato con i cittadini e le aziende. L'ambiente che è un tema fondamentale e sull'ambiente stiamo già operando dai primi giorni per quanto riguarda la raccolta differenziata ci cioè dobbiamo migliorare e quindi c'è bisogno soprattutto di una videosorveglianza e soprattutto colpire chi eh, sbaglia e quindi fare delle sanzioni e su questo lunedì proprio avrò un incontro con una società che ci porterà un progetto di videosorveglianza integrata per quanto riguarda tutto il territorio quindi sia sicurezza che ambiente oltre a questo dobbiamo monitorare quello del torrente bonea l'elettromagnetismo e tanto altro l'amministrazione dovrà sicuramente cercare di impegnarsi a continu e continuare su quelle che sono le tre direttrici fondamentali di vita il turismo, la ceramica ed il commercio per quanto riguarda il turismo ovviamente dobbiamo offrire più servizi e dovremo implementare quelle che sono uh, le potenzialità della Proloco ma cercheremo di dare uh, la possibilità agli operatori di partecipare attivamente in che la loro, le loro, quelle che sono le loro esigenze per fare ciò attraverso la tassa di soggiorno faremo un comitato fatto appunto dagli imprenditori i quali ovviamente stabiliranno dove e su cosa puntare per quanto riguarda i fondi della tassa di soggiorno. Per la ceramica inizieremo con la scuola di ceramica a settembre quindi è qualcosa di importante manteneremo il marchio della ceramica 188 del 90 cercheremo di implementarla e di migliorarla proprio oggi ho avuto un appuntamento con un'associazione alla quale sta proponendo alcuni eh, contatti con la Russia e il Kazakistan per fare pubblicità del ter sul territorio. Dobbiamo riattivare lente ceramica amica vitrese e dobbiamo puntare poi su una miglioria di quelle che sono le situazioni attuali e creare all'interno del piano urbanistico comunale un'area PIP che dia la possibilità di sviluppo a quello che è il nostro artigianato. Per il commercio stiamo prevedendo delle eh, diminuzioni di tasse comunali per chi apre nuove attività, soprattutto in quelle che sono le zone eh, limitrofe, e quindi cercare di far crescere un commercio eh, anche diverso da quello che sia la ceramica o la ristorazione. Abbiamo incontrato i ristoratori, abbiamo affrontato con loro alcune tematiche fondamentali, e cercheremo sicuramente di dare delle risposte. Già da subito posso dire che sono partiti i lavori per il pontile, quindi le vie del mare da Marina verso la costiera marfittana, questo è un. Punto a favore per la cittadinanza e eh, settimana prossima avremo un incontro per iniziare a parlare di mettere la prima vita per il, il project financing dei parcheggi a centro. C'è tanto lavoro, ci sono tante cose, ovviamente noi ci metteremo l'impegno. Settimana prossima presenterò l'aggiunta, convocheremo il nostro primo consiglio comunale e quindi partiremo a pieno regime. Bisogna sviluppare quelle che sono, eh, sulle, sulle parti alte, sulle frazioni alte, il, la sentieristica per dare uno sviluppo per quanto riguarda uh, la richiesta molto spesso anche dai paesi nordici di uh, fare dei trekking, di uh, fare delle passeggiate all'area all aperta nel, nei sentieri. I, I nostri sentieri sono molto belli, sono dei sentieri che si collegano uh, a tutta la costiera ma anche tra le varie frazioni del territorio. Dobbiamo sviluppare la parte a mare, dobbiamo uh, ristabilire un rapporto maggiore con gli stabilimenti balneari e dare un'offerta turistica che possa essere anche uh, d'inverno abbiamo pensato di fare il mare d'inverno qualcosa che stanno facendo a Rimini noi cercheremo di eh, aiutare gli imprenditori che vogliono farlo con, rilasciando le licenze anche annuali e non più stagionali eh, per quanto riguarda le vie del mare lo dicevamo prima, ci sarà questo sviluppo soprattutto come incoming perché la nostra idea è portare le persone da Positano, Amalfi e altre, altre zone della Costituzione verso, eh, verso Viti per dare la possibilità ai turisti della costiera di venire acquistare le nostre ceramiche. Ci sono attualmente 190 strutture extra ricettive dobbiamo cercare di regolarizzare il tutto, migliorare quelle che sono le richieste ma con il piano urbanistico comunale dobbiamo cercare di creare uno sviluppo alberghiero sul territorio perché abbiamo bisogno di uh, aumentare quelli che sono i numeri anche degli alberghi. Ovviamente uh, bisogna guardare i cittadini e quindi creare le condizioni per far sì che la cittadinanza di possa ritrovare anche la possibilità di far lasciare i mariti e i propri figli qui a viso sul mare. Nel nostro programma abbiamo messo la possibilità di trasformare i sottotetti ad abitazione, ovviamente questo va fatto attraverso il piano urbanistico comunale e dobbiamo trovare un'area di espansione sul territorio anche per l'edilizia sia pubblica che privata. Abbiamo inaugurato qualche settimana fa l'ascensore, il vettore meccanico che dalla stazione porta a piazza Matteotti eh, chiederà ufficialmente alla regione Campania di implementare quelli che sono i trasporti da Nocera eh, e la parte interna verso Salerno e quindi avere la possibilità di vitri eh, di essere centrale per chi viene e quindi sviluppare quello che è uno, un arrivo, un turismo soprattutto non più su gomma ma su rotaie e quindi cercare di dare la possibilità di una vita, vita migliore per i cittadini di Vitri.